La mia pausa pranzo perfetta è cercare di, nel poco tempo della pausa pranzo di riuscire ad allenare sia braccia che gambe e possibilmente di poterlo fare in natura. Faccio la salita del giro del Ring of Fire perché è vicino innanzitutto, perché mi ricorda gli amici Pierpaolo e Francesco. E, e poi perché è stupendo, perché comprende in, veramente in un, breve, in un breve percorso tantissime possibilità, sia per le braccia appunto, per l'equilibrio, per le gambe, per la discesa, è veramente, veramente completo. E il, il Ring of Fire è un, un giro di poco più di due chilometri che comprende eh, la salita di via Marina, che è una traccia alpinistica facile, tracciata qualche tempo fa dalle persone del luogo, il rientro, eh, per concludere l'anello, del sentiero numero 15. Il Ring of Fire è un concentrato di emozioni, eh, le più importanti sono l'emozione, se non so, anche se non so sono è un'emozione, è quella della fatica, che è, che veramente, è veramente alta. Ma soprattutto su via Marina, il cuore mi sale come in pochissimi altri percorsi e la concentrazione che ho nella discesa per non, per non precipitare perché è veramente, veramente pendente è, è proprio quella della concentrazione. L'unico L'unico momento di riposo è appunto il traverso di collegamento sul sentiero numero 1 che collega via Marina con la discesa del numero 15 che mi consente di rifiatare. Quando scendo ho poco da pensare perché devo stare concentrato perché è forse più impegnativa la discesa se la voglio fare in un tempo, in un tempo veloce e, e quindi devo stare attento e semplicemente guardare molto avanti, 2-3 metri davanti ai miei piedi. Mi affido al Garmin Forerunner 745 per monitorare la mia attività in generale e in particolare quella della pausa pranzo, nello specifico per il Ring of Fire che è la mia pausa pranzo preferita. Sono Massimo Zuin, Category Manager di Sportland, mi occupo di acquisti e di definire l'assortimento dei negozi Sportland per il mondo dell'outdoor. La mia scelta è caduta sul Forerunner 745 perché è probabilmente l'attrezzo più completo e più adatto per la mia attività, molti sport in generale, nello specifico il trail running e anche qualche sessione di nuoto e di MTB. Ognuno di noi nei pressi del proprio posto di lavoro ha l'opportunità di fare una pausa pranzo produttiva dal punto di vista sportivo. La mia è appunto il Ring of Fire, che è anche un segmento Strava, può essere monitorato e, e mi stimola molto.